Ciao a tutti, oggi prepareremo le nocciole ricoperte di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato e nocciole. Noi lo faremo nella variante con il cioccolato fondente, il cioccolato al latte e il cioccolato bianco. Vi consigliamo nel caso in cui anche voi volete effettuare la ricetta nelle tre varianti di fare prima il cioccolato bianco, poi il cioccolato al latte e poi il cioccolato fondente. Andiamo via la ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale il cioccolato bianco, e lo facciamo sciogliere per 6 minuti: 170 gradi, velocità 3. cioccolato bianco e sciolto adesso versiamo all'interno del boccale le nocciole e facciamo amalgamare per 30 secondi antiorario velocità soft Le nocciole sono pronte, andiamole a trasferire all'interno dei pirottini. Dopo aver riempito i pirottini, vi consigliamo di posizionarli in frigo, nell'attesa di fare le altre varianti. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, andiamo a mettere il cioccolato al latte e lo facciamo sciogliere sempre per 6 minuti 70 gradi velocità 3 cioccolata al latte è pronto andiamo a versare all'interno le nocciole Facciamo amalgamare per 30 secondi anti-orario, velocità soft. Dopo aver amalgamato le nocciole, andiamola a trasferire sempre all'interno dei pirottini. Questa volta, senza lavare il boccale, andiamo a mettere all'interno il cioccolato fondente. E lo facciamo sciogliere sempre per 6 minuti, 70 gradi, velocità 3, il cioccolato fondente è sciolto, adesso andiamo ad aggiungere le nocciole, E le facciamo amalgamare 30 secondi anti orario, velocità soft. Le nocciole sono ben amalgamate, andiamole a trasferire all'interno dei pirottini, nocciole ricoperte di cioccolato. Nella variante cioccolato bianco, al latte e fondente. Grazie e alla prossima ricetta.